Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, è un episodio gravissimo e siamo stanchi di vedere queste terribili situazioni. A parlare il presidente dell'Ordine dei Medici di Arezzo, Lorenzo Droandi, che interviene sul caso della dottoressa aggredita a Pisa. La donna è stata colpita violentemente con una mazza e una spranga nella zona dell'ospedale Santa Chiara. Le sue condizioni sono critiche. Siamo vicini alla collega di Pisa, dice ancora Droandi, allo stesso tempo siamo preoccupati per questo triste fenomeno in crescita. Nell'ultimo anno in Toscana ci sono state 1.258 aggressioni fisiche e verbali nei confronti del personale sanitario.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 Due informatori farmaceutici sono stati denunciati dai carabinieri di Cortona. Le accuse sono di ricettazione e sostituzione di persona. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia del furto di un ricettario da parte di un medico che lavora in provincia di Arezzo. I due sono stati così pedinati dai carabinieri e sorpresi mentre si trovavano proprio all'interno di una farmacia cercando di acquisire medicinali con le ricette rubate. Da qui la denuncia e il sequestro delle ricette. Una bella notizia per tutto il mondo dell'informazione, questa mattina l'annuncio ufficiale che il Corriere di Arezzo tornerà con una sua sede in eh, città, dunque nel centro eh, di Arezzo, l'annuncio durante la cerimonia dell'Aretino dell'anno. Siccome abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza qua, proprio ad Arezzo città e nel territorio della provincia di Arezzo, eh, posso dire che stiamo per riaprire una redazione, una redazione che sarà composta da giornalisti locali, e da collaboratori e da corrispondenti, una squadra che stiamo rafforzando in questi giorni e che... Sarà, fornirà un notiziario del territorio più capillare e più dettagliato. È stata la premiazione dell'Aretino dell'anno l'occasione per annunciare che il Corriere di Arezzo, storico quotidiano della città, tornerà con la sua sede ad Arezzo. Dopo mesi in cui i giornalisti aretini avevano dovuto lavorare dalla sede di Perugia, il cambio di proprietà ha dato la svolta. Il gruppo Corriere, di cui fa parte anche il Corriere di Arezzo, assieme al Corriere dell'Umbria, di Siena e della Maremma, è stato acquisito da pochi mesi dalla Polimedia SRL. Abbiamo scelto la sede, diremo successivamente dove siamo, cosa facciamo, perché stiamo sistemando alcune problematiche tecniche, ma è questione di pochi, poche settimane, forse pochi giorni. L'aretino dell'anno, Renato Bircolotti, mossiere in tutti i pali italiani e starter in Ippodromo, è stato dunque premiato nella Sala Rosa del Comune di Arezzo, assieme alle seconde e al terzo classificato. Un momento di condivisione, di proclamazione di quella retinità, che il giornale ha sempre raccontato e continuerà a raccontare. Vogliamo presentare un giornale che è aperto sia alla città sia al territorio. Io lo definisco un giornale che sia un po' un agorà, un agora, eh, del territorio, dove ci si conosce, ci si riconosce e si discute sui temi de, de, del giorno che, che riguardano Arezzo e l'Aretino. Eh, questo lo, lo stiamo facendo presentando già da um, qualche settimana un nuovo modello di giornale cartaceo dove già nelle prime pagine c'è spazio ai temi del giorno e dove le cronache locali hanno la, la prevalenza ma il Corriere di Arezzo manterrà comunque sempre una finestra aperta anche su quello che accade fuori dal suo territorio perché è un quotidiano, è un quotidiano Locale ma con vocazione nazionale, fa parte di un gruppo che è il gruppo Corriere, che è un gruppo di più testate, di testate locali ma è un gruppo editoriale di livello nazionale. Al secondo posto in Toscana per numero di piccoli comuni finanziati dalla regione c'è proprio la provincia di Arezzo con sei comuni che sono stati finanziati. Si tratta di Montemignaio, Chitignano, Talla, Castelfocognano, Lucignano e Sestino a cui vanno in totale 280 mila euro, 40 ciascuno proprio a Chitignano e Talla, 50 a tutti gli altri massimo dell'80%, opere e interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcune strade pubbliche comunali. Nella giornata mondiale della terra interviene la presidente del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno che eh, punta l'accento soprattutto sulla risorsa acqua. I consorzi toscani lavorano per mettere in sicurezza i territori dall'acqua ma lavorano anche per difendere l'acqua e quindi stoccare la risorsa quando piove e piove tanto, peraltro eh, costruendo anche invasi eh, o piccoli bacini che peraltro mh, abbassano eh, il rischio idrogeologico e poi restituiscono quest'acqua nei lunghi periodi siccitosi per uso irriguo quindi al mondo agricolo. Quindi i consorzi sono impegnati nella progettazione di invasi ma anche di reti di distribuzione collettive per portare l'acqua alle imprese agricole. È nella giornata mondiale della terra che la presidente del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani, ribadisce l'importanza di curare l'acqua e con essa l'ambiente. Due i fronti su cui lavorare la prevenzione del rischio idraulico e l'utilizzo corretto dell'acqua, privilegiando per gli scopi irrigui la raccolta e la distribuzione collettiva. I contratti di fiume sono uno straordinario strumento partecipativo che parte appunto dal basso, dalle comunità. Dobbiamo educare, educarci tutti a una corretta gestione della risorsa e lo dobbiamo fare fin da quando siamo dentro le mura delle nostre case. Quindi con una corretta gestione della risorsa anche quando ci laviamo denti o facciamo le lavatrici o le lavastoviglie. Quindi l'attività di manutenzione ordinaria dei nostri corsi d'acqua e di controllo e di vigilanza che i nostri tecnici effettuano lungo i nostri corsi d'acqua diventa veramente importante e strategico per una maggiore sicurezza dei nostri territori. Rimaniamo in tema di ambiente, chi semina raccoglie nella torre di Marciano, quindi in Valdichiana un appuntamento sul tema del ripristino degli ecosistemi, obiettivo prevenire, fermare e intervenire rispetto al degrado proprio degli ecosistemi in tutto il mondo. Un incontro sul ripristino degli ecosistemi, una sfida che l'ONU riassume così, prevenire, fermare e invertire il degrado. Chi semina raccoglie è il titolo dell'incontro organizzato dal comune di Marciano della Chiana in occasione della giornata della terra. Bisogna attenzionare costantemente che le persone si avvicinino sempre di più a tecniche di agricoltura, che siano il più vicino possibile a quelle tecniche che in qualche modo inquietano meno la terra e, e quindi che, che tengano vivo l'ecosistema eh, che è importante per eh, tutti gli esseri viventi per cui bisogna fare in modo che eh, come dire, tutti quanti vengano a conoscenza di tecniche che ancora oggi eh, purtroppo non sono molto conosciute e queste tecniche, parlo dell'agricoltura, della, dell non solo l'agricoltura biologica ma anche l'agricoltura biodinamica, l'agricoltura naturale quella che insomma ci, poi ci è stata insegnata a, età, a suo tempo dai nostri abitanti. Presente all'incontro anche un'azienda agricola del territorio, coltivatore e custode di semi per la salvaguardia della biodiversità. Sono diventato un custode per la biodiversità dei semi di grani e non solo, del per pergentino, del quarantino de anghiari che è un mais ormai in via di estinzione e ritengo che sia un presupposto importante che ci riappropriamo dei nostri semi del territorio perché quelli fanno sì che eh, non dobbiamo andare ad acquisire semi che siano geneticamente modificati. È partito oggi in Alto Valdarno ed esattamente presso le officine Capodarno-Astia il corso per diventare pastori 8, gli studenti davvero speciali che appunto intanto affronteranno delle lezioni teoriche di questa scuola per pastori e allevatori del progetto LIFE, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea. Il progetto ha come obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione di alcuni habitat appunto, ambientali, come praterie e pascoli, in alcuni siti toscani, tra cui l'Alto Casentino. Sono otto i giovani che sono risultati, diciamo così, vincitori di una selezione partita con ben 167 candidati. Gli studenti saranno impegnati nei prossimi fine settimana, come dicevamo, con le lezioni teoriche e poi lo stagio di 30 giorni proprio presso le aziende agricole del parco e dei suoi comuni. Parliamo di Fiera Antiquaria perché si avvicina un compleanno importante che sarà festeggiato con tre giorni, quindi un'edizione straordinaria. Torna Foto Antiquaria il 30 di aprile, anche questa insomma una manifestazione storica che da poco è ecco, entrata diciamo, nella gestione di Arezzo in turno. Sì, Torna Foto Antiquaria il 30 aprile, la prima delle due edizioni previste nell'anno. È una manifestazione che potrebbe sembrare particolarmente di nicchia, e in effetti lo è, però è una manifestazione che comunque porta, porta quel turismo interessato a questo, a questo tipo di, di evento in città e seppur piccola, seppur non come la Fiera Antiguale con 200 espositori, ma quindi un numero molto, molto inferiore, diciamo che ha il suo bel perché all'interno del centro storico. Ecco, mh, organizzata da voi e in collaborazione con lo storico fotoclub La Chimera, che mh, insomma cerca casa mi, mi risulta. Mi risulta anche, a me, risulta anche a me, sì, Foto Antiquaria la organizziamo noi come Arezzo in Tour, è una delle manifestazioni come dire, dirette e vediamo di, stiamo pensando anche di dare una sistemazione diversa a Foto Antiquaria eh, per far sì che si possa anche sviluppare nel tempo, perché ripeto è una manifestazione che ha successo, ma è un successo evidentemente limitato a quelli che sono i numeri che porta. Vedremo nel tempo se riusciremo a trovargli una collocazione migliore. Ecco, magari anche una fruizione più, più ampia di questa archivi che non solo il fotoclub La Chimera ma insomma tutti i fotoclub di Arezzo hanno è un patrimonio eh, forse ancora appunto non, non dico sottostimato sicuramente sottoutilizzato quello sì sicuramente sottoutilizzato sicuramente gli va trovata gli andrà trovata una sistemazione adeguata eh, poi come tutte le cose eh, fin quando ci sono eh, quei soggetti che portano avanti certe certe iniziative è molto più semplice eh, venendo meno eh, come dire il creatore originale di questo, di questo progetto, le cose un po' si complicano, ma vedremo di, di renderle meno complicate, più semplici. Il maestro Lorenzo Donati, direttore e compositore a Rettino, ormai attivo a Siena presso l'Accademia Chigiana e a Venezia, presso il Conservatorio Benedetto Marcello è stato invitato, l'unico italiano peraltro, a tenere alcuni concerti e un seminario al Simposio Mondiale di Canto Corale che si terrà ad Istanbul dal 25 al 30 di aprile. Donati, come dicevamo, è l'unico italiano al simposio quest'ultimo si tiene una volta ogni tre anni in una capitale diversa. L'invito mi onore dice Donati cercherò di tenere alta la qualità che l'Italia da sempre rappresenta in ambito musicale e corale avrò modo di dirigere in due concerti e di proporre anche ad Istanbul alcune mie musiche.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 ma anche e soprattutto con la parte commerciale, con la parte turistica, perché è l'elemento diciamo, che di fatto mantiene vivo le nostre comunità e ci proietta nel futuro. Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Cortona l'atto per il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Silvio Garattini, è avvenuto nella seduta dello scorso 21 aprile docente universitario di farmacologia fondatore dell'istituto Mario Negri autore di numerose pubblicazioni scientifiche il professor Garattini è stato protagonista e organizzatore di attività culturali e di divulgazione scientifica che hanno dato lustro proprio alla città di Cortona per questo appunto la decisione della cittadinanza onoraria. Siamo allo sport, partiamo dall'Arezzo, Indiani ha detto intanto onoriamo il campionato e sul fatto che insomma possa rimanere ad Arezzo o meno, ovviamente pensando alla Serie C, dobbiamo parlarne, ha detto il mister Amaranto. Sentiamo. È una giornata straordinaria, è chiaro, rimane nei, nei, nei, nei ricordi di una vita, no? sono quelle giornate, però è con una cosa particolare non voluta perché è venuta proprio per... Per caso eh, che sono andato solo dalla, dalla tribuna alla curva, per caso, perché non avevo programmato, cercavo miei. Eh, insomma, eh, Andando solo là, ecco tutta la curva di, che ti chiama, è stato molto molto bello. E anche dalla tribuna ha ricevuto un bel applauso, eh, sì, visto, sì, visto che lei poi ha anche sì, risposto sì, sì, a quell'applauso lì. No, è stato un caso, sono rimasto solo, no? perché alla fine della gara i ragazzi sono andati tutti là. Io cercavo mia in tribuna e non mi riuscivo a trovarli, perché non sapevo dove erano e, me, e ci ho messo tanto tempo. Poi c'era... Eh, i ragazzi disabili no, mi sono fermato per con loro, poi cercando in tribuna è chiaro ero solo, <ride> cercavo loro, no no è stato tutto molto bello anche dalla parte della tribuna certo, non volevo certamente dire la tribuna non eh, tutto, tutto molto bella. <ride> domani si, si rigioca con che spirito e soprattutto con quale tipo di testa l'Arezzo torna in campo? Ma ho detto, ripeto, la giovedì abbiamo cercato di riattaccare la spina, o è giusto che sia, o è per rispetto di campionato, per rispetto degli avversari, per rispetto eh, delle altre squadre che si stanno lottando per la retrocessione in questo caso con i Tau, per rispetto di tutti, per rispetto dei tifosi che mi diano che domani verranno numerosi e nemmeno altro passo, lassù a paccio, ma la sua, a dove si gioca, come si chiama, Poi, Insomma, per rispetto di loro, per rispetto di tutto, per rispetto di tutti, dobbiamo cercare di fare la nostra bella gara lo stesso, come abbiamo fatto tutte le altre. Eh, C'è cioè Castiglia squalificato, le chiedo, mister, se in queste ultime tre giornate però mh, ha intenzione di dare magari un po' più di spazio a chi ne ha avuto meno nelle settimane scorse, oppure no? Ma come giusto che sia? Perché, come ho sempre detto, cioè, io ero dispiaciuto domenica scorsa in tribunale a mandare in tribuna Arduini perché il ragazzo si è allenato sempre in una maniera straordinaria. Ma come giusto che sia? ma Perché quelli hanno meno minutaggio, per forza hanno più, più stimoli, più voglia, più, più dimostrare e, e avendo lo stesso loro e gli altri che hanno avuto più minutaggio, la stessa stima da parte mia. Ti chiedo anche una cosa sul futuro, Mister, perché poi dopo la festa c'è stata la conferenza stampa del Presidente, del Direttore e Giovannini ha detto che il Mister era un rinnovo automatico in caso di promozione. Non ci siamo mai separati dopo un anno, se non a Lucca, ma perché fallì la società e quindi credo e spero che non ci separeremo neanche stavolta. Lei che dice? Ma che devo dire? Devo dire che ci dobbiamo incontrare, contrattare tutto, è chiaro che il rinnovo è chiaro, c'era in caso di promozione, però così bisogna ricontrattare, bisogna ri, ri, ri, riparlare, parleremo e poi, decidere, e poi faremo sapere. Ecco. A una serie C qua le piacerebbe, ma, ma, ma, questo, questo è in dubbio. Questo è fuori, fuori è in dubbio, però ecco, sarebbe un bugiardo se ora vi dicessi che abbiamo già fatto, io sono allenatore della Rizza, assolutamente no. Proseguono gli impegni per le squadre che partecipano al campionato Futsal-Wisp, ci dice tutto Marco Capulli.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 Ed infine parliamo di basket perché domani si gioca l'ultima giornata del campionato di serie C-Gold con l'Amen Scuola Basket Arezzo che ospiterà alle 18 lo Spezia Basket, formazione che nello scorso weekend ha conquistato la promozione diretta in Serie B. Un avversario dunque molto ostico per l'Amen che nella gara di andata si era imposto per 91 a 73. Vedremo insomma come andrà a finire anche questa ultima gara che sarà come sempre seguita dalle telecamere di Arezzo TV per poi riproporverla nella nostra programmazione. Grazie per l'ascolto, è tutto, arrivederci.